Io, mi ricordo, io sono di Venezia, quindi andavo a scuola a Venezia e mi ricordo che la mia maestra all'elementare ci diceva siete lenti come l'anno della fame e l'anno della fame era il 17-18, quando letteralmente si moriva di fame. Una cosa che eh, tendenzialmente dimentichiamo e non sappiamo è che negli imperi centrali è morta più gente di fame nella prima guerra mondiale che di bombardamenti nella seconda. Perché si calcola che siano morte circa 500.000 persone per i bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre sono morte circa 6-700.000 persone eh, di fame nella Prima Guerra Mondiale, a causa del blocco eh, degli alleati e del blocco marittimo che, che impediva il commercio verso gli imperi centrali. Ed è la vera il vero motivo per cui gli imperi centrali hanno perso perché non hanno perso sul campo, non dimentichiamoci che eh, nel, del, alle ore 11 dell'undicesimo mese, dell'undicesimo giorno eh, del 1918 i tedeschi stavano in Francia, eh, quindi non erano, la guerra non era mai entrata nel territorio tedesco, eh, sono stati letteralmente presi, eh, letteralmente presi per fame conseguenze particolarmente negative sono stati le morti di fame che ci sono stati eh, in, eh, in Vento, in Friuli, insomma ci sono delle foto agghiaccianti eh, di, non mi ricordo se di Belluno o di Udine, ma insomma indifferente, tanto poco cambia, in cui nei banchi del mercato erano esposti i topi di fogne, eh, perché si mangiavano, cioè qualsiasi cosa... C'è un romanzo che si chiama Non tutti i bastardi sono di Vienna che... Eh, ha vinto il campiello di Andrea Molesini che racconta queste storie appunto racconta che uno dei protagonisti di questo romanzo il prete ammazzava i topi per mangiarseli ma insomma è un romanzo ma le storie sono vere delle conseguenze inaspettate eh, alcune positive altre meno eh, eh, una è per esempio che usiamo il caffè per la prima colazione perché il, nel 17 quando l'esercito si rischiara sul piave viene cambiata la prima colazione dei soldati e anziché dargli mele, nocciole, formaggio, come abbiamo dato in precedenza, gli danno caffè per tenerli svegli. E questa cosa ha molto successo, tanto che quando i fanti fan tornano a casa continuano a usare il caffè per la prima colazione. Al contrario, invece, il riso viene respinto perché eh, i soldati eh, dell'Italia centro-meridionale che non erano abituati a mangiare il riso nelle minestre, come invece i soldati dell'Italia settentrionale trovavano queste minestre di riso che venivano riscaldate più e più volte assolutamente disgustose e quando tornano a casa si vogliono liberare del riso e non lo mangiano più, è il motivo per cui i risotti nell'Italia meridionale entrano in periodi molto recenti rispetto insomma, alla, alla prima guerra mondiale e alla eh, diffusione invece del risotto nell'Italia settentrionale. E in teoria mangiavano in abbondanza e, e mediamente eh, la sussistenza ha funzionato abbastanza bene, cioè i, i rifornimenti arrivavano, ma non arrivavano in prima linea perché eh, a causa dei combattimenti. Per cui i soldati soffrivano la fame, eh, ma eh, immediatamente dietro alle prime linee il cibo c'era. Era, mancava l'ultimo miglio, si dice in termini attuali, no? eh, perché portare le casse cucina sotto il fuoco era complicato e per cui spesso eh, non arrivavano in prima linea e quindi i soldati, i soldati facevano la fame. C'era anche un molto scambio, molto, un certo scambio con i soldati austro perché mh, dicevo prima che gli imperi centrali soffrivano la fame, e quindi gli austriaci non avevano da mangiare, ma avevano sigarette perché la, la Turchia era alleata delle imperie centrali, per cui aveva tabacco, e si scambiavano, c'erano proprio lanci, eh, le trincee distavano spe, spesso pochi metri, e quindi i soldati austriaci lanciavano pacchetti di sigarette nelle trincee italiane e in cambio ricevevano cibo. Dunque, ehm, dal punto di vista patologico c'è ben poco, perché anche non erano discipline ancora... Eh, particolarmente applicate no? lo stress da combattimento eh, presumo che ci fosse parecchia sindrome del golfo nella prima guerra mondiale solo che non, non lo sappiamo perché non veniva, non veniva studiata il cordiale, la grappa era lo strumento per stordire i soldati prima degli attacchi per cui quando eh, in trincea venivano distribuzioni straordinarie di liquore si sapeva che precedevano un attacco. Anche perché uscire dalle trincee andare con la baionetta contro le mitragliatrici austriache con i carabinieri che ti sparavano alle spalle, da, non dimentichiamocelo, eh, bisognava essere molto ubriachi per riuscire a farlo. <ride> sì, è un po' un paradosso ma è, effettivamente è successo così perché a, a, a Pederobba che era... Eh, che sulla destra piave, quindi era in, in mano italiana, erano schiema, eh, schierati gli Chasseurs Alpins francesi e, e dal, di rimpettaglia di Piederoba c'è cioè, Valdo Biadene che è appunto la... Eh, insomma il centro della doc GG del Prosecco con Aiano Valdobiadene, per cui eh, Battaglia del Piave 26-27 ottobre del 1918, i francesi, quindi io dico così, i soldati dello Champagne attraversano il Piave e, e liberano Valdobiadene, quindi liberano la, la città del Prosecco. C'è però da dire che insomma, è una cosa molto divertente, ma io l'ho un po' tirata per i capelli perché nel 18 esisteva il Prosecco ma non aveva ancora le bollicine perché le bollicine gliele metteranno dopo.